Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono Bruno Magno Sonic Hat Gamer uh, No, un attimo che non ti stai vedendo Che okay, adesso ti vede, no, non ti vede più Ok, ti dovresti vedere Ok, no, perché non si vede un tubo? Perché non si vede un tubo? Scusate, regia, perché non si vede un tubo? Ah, già sto riconoscendo Non si vede un tubo Ok, si dovrebbe vedere qualcosa, se vediamo un po' se vede qualcosa, no, non si vede un tubo, benissimo, non si vede un tubo, ma non si vede un tubo veramente, ah, ok, perché stava qua sotto la cosa, Qui non si vede un tubo dove, dove sta il mio coso, ok, un secondino, che okay, gli errori qua, ci sono sempre tutti i santi giorni, spostati, ma non ho non sto facendo un casino su questo OBS, ok, adesso dovresti vedere qualcosa. Giusto? State vedendo? Okay, vedo che sto. No, non sto vedendo un boh, po'. Ok, adesso state vedendo Sonic At Gamer. Io vai. Ciao, ciao, so, ciao, Sony! Saluta! Buongiorno! Pronto? Pronto? Pronto? Sonic At Gamer, ci sei? Sonic At Gamer? Ciao! Ciao, buongiorno! Cosa ci dici? Ciao, Bene, ha salutato, non so se la sentite eh, perché si sente un tubo. Pronto, eh, pronto. buongiorno. Eh, ok, allora ci sente sì, bene. Ci sono. Si è, okay. ci sono. Abbiamo capito che ci sei, perché non mi si alza il volume, mi si è buggato il volume. Mi si è persino buggato il volume, signore, mi si è buggato il volume. Eh, oggi? oggi cosa facciamo? Parola, ti prego. Allora, okay. sono 10 allora, piscine più incredibili al io. mondo Benvenuti a tutti in questo nostro video, io già amo salutato uh, Oggi pisc... dobbiamo vedere un video che ci consiglia Bruno 10 okay. piscine più incredibili al mondo, mi si è appena buggato tutto, voi non vedete un tubo, giusto? Penso, vedete. 10 piscine più incredibili al mondo, signori Però Tre. io non vedo un tubo Ah, è vero, non vedi un tubo, giusto? <ride> Sono... Io solitaria qua. Solitaria in mezzo in... all'Antartide. Ok, vedi qualcosa? Sì, ecco. Eh, sì. oh, wow! Allora, benvenuti a tutti uh, in questo nuovo video. Sì. Vediamo delle tizie che corrono al mare. Che è bello il mare oggi è inverno, che figa! Um... Bene tutti hanno provato delle piscine a, a fare. Oggi vediamo 10 piscine più incredibili al mondo. Uh, tutti vogliono una piscina Quindi questo tizio la sta cercando su internet Mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, mettete la campanella e tutto il resto Vediamo con la prima Decima dieci, piscina E eh no, fermate il video sono, sono un cretino io La prima decima piscina è una piscina a che è Bel Bell Adali Che non so ufficialmente dove si trova uh, È conosciuta per, per um, per, perché c'è un risotto a 5 stelle A 8 bellissimi ehm, video che puoi prenotare, che puoi prenotare 800 euro a, euro euro a 20 notte 20 Ammazza 20 Sono 20 un po', po carucce. Però è, ma, è no, Mamma mia guardate che figata C'è una piscina incredibile E poi ci sono anche tipo dei maggiordomi per 24 ore al giorno poi qua, puo, poi qua ti puoi lanciare dentro al mare Poi ti puoi lanciare dentro al mare e muori male No E purtroppo c'è Oddio, ma sarebbe vero? se si spacca il vetro che, che sta sotto e tu muori. Sì, è Vabbè. vero, sarebbe un casino terribile, ma sì. è bello. Sì. <ride> sì. È fichissimo, non ho posto, ville onde, come si dice, tizio, come si dice? Allora, questa piscina si trova stelle, uh, in, sempre Borea. in un hotel a 5, 5 stelle. stelle a 904 metri sul livello del mare. Quindi è proprio altissima sta piscina. Ma è un casino. Mare è ad un Oddio. Eeeh, si dalla dalla finestra. No. Cioè, mamma mia, stai là sopra. E... <ride> e, diciamo, stai tipo sopra una montagna. Stai tipo una mon sopra una montagna in una piscina. Ma secondo che... te ci sono gli squali? Cioè, è così... No, è una piscina... Cioè, scusa, Anna, è una piscina... Sonny, è una piscina... Quanto sono giganti... È una piscina comunque... Quindi non ci sono gli squali... Almeno credo che sia impossibile che ci siano gli squali... Poi, no, poi no, è una piscina sulle montagne... Cioè, scusami... No, tra poi c'è un impostore, no? Che mette un, un cucciolo di squalo che pian piano cresce... Cioè ma che cammino. cosa... Uh, e poi l'acqua riscaldata di Tu dici ma non è freddo No l'acqua riscaldata Qua sopra Sono tipo mille metri sul livello del mare Poi è una figata incredibile eh, E poi bello. vabbè costa un botto Veramente E oh, puoi, puoi, anche di... Ci puoi anche sciare d'inverno E fare sport e ecco, goderti la piscina La ottima piscina Si trova in un bellissimo ristorante oh, E guardate qua che figata Sono i gamer, Commenta un pochino una figata assurda è una figata assurda. Uh, Comenta tu adesso. Ti do la parola a te. Uh, questo okay. canella che è, sta in Cina, mi sembra. Che ha 5, eh, sì. uh, tipo un 5 pocia, Tipo, è una figata incredibile. Vuoi stare, Cioè poi tipo, è un più. È una, cioè, non ci sono parole descrivibili. È una figata incredibile. È veramente. No, ma va bene, non ci posso chiedere <ride> una scuola. cioè c'è, non ho mai visto qualcosa di così bello. Sì, è veramente bello, niente cosa... acquatici? Qualcosa sì? del genere. Ma questo poi è intorno albergo ma quanto cavo costa? Cioè, scusate, non lo so. 7 miliardi di euro, ma è pure qualcosa di più. Ne... Vabbè, abbiamo uh, Le pubblicità. Che uh, okay. Salta annuncio Che questi si non ho sempre gli annunci Però c'è cioè, una piscina E tu qua puoi andare in vacanza in E poi c'è pure un casino oh, Vabbè di non notte è strafico no. no vabbè raga è fichissimo Allora qua c'è una piscina nel bel mezzo... mezzo di un palazzo ed è stato aperto nel 2019 in Canada. Ma... E, e si può vedere il Essendo che c'è tipo su un ponte. Si può vedere tipo il sotto le macchine che passano. Ma e tipo tu quindi nuoti fatto. sopra. E poi se tu guardi sopra Cioè costano un botto. E poi puoi prenotare una notte e divertirti. Lo facciamo insieme? Prenotiamo? Poi sta tipo, tipo al penultimo e... piano. Vai, facciamo poi guarda che figata queste stanze. E allora, io faccio di vertigini. No, se io vedo il fondo, muoio. <ride> muoio. Se io vedo proprio eh. le macchine. Poi se invece ci sta pure un ragno dentro al fondo, muori pure male. <ride> Questa piscina è tipo un acquapark, li oh. <ride> muoio male. Mamma mia che figata è! Ma, ma questa qua è una cosa per cuocere i fagioli, cioè, Questa è una cosa per cuocere i fagioli. È una cosa per cuocere i fagioli, scusate. <ride> Vabbè, ho fatto un casino. E si trova uh, in frente in, le montagne. Che roba è? Ah, sembra un tipo un luogo alieno perché c'è cioè, mamma mia è fighissimo. Poi uh, que questo, poi questa è una. Piscina Dentro un deserto, cioè c'è tipo un hotel a 5 stelle dentro un deserto Bene. E vabbè, costa un botto. Cioè, tipo guarda quanti soldi. Costa un botto. 2000 scusa, euro a notte. Nel deserto... <ride> nel deserto non ci dovrebbe essere l'acqua. Eh? Però... È vero, però ci sta. Vabbè. Cioè, mamma mia, eh. nel deserto, signori, nel deserto. Se si trova nel deserto, signori Andiamo alla quarta La quarta è Cioè, la... quarta, vai, ultimo Meno tre piscine Questa piscina dove si trova? Vabbè, costano tutti un botto oh, Vabbè, ci puoi fare anche yoga Sentiamo tizio che parla Montagne, questo hotel è stato costruito in alto nella natura e ogni stanza ha il proprio balcone con la piscina privata Cioè ogni stanza c'è una, una piscina privata, solamente è una cosa, ma sto dicendo qua è affondato Cioè, il no. con ma la è tipo, si è, è, è, è tipo privata. lanciato, non lo no, no. Zu, questo è un matto cinese, perché sembra tutto dritto, l'avete visto, ha signori? Ma anche un ristorante superbo. E puoi anche affittare una bicicletta per esplorare la zona circostante. E poi anche prenotare un massaggio che ti viene dato nella tua stanza di hotel. più wow. figata! Articoli, ma qua non cioè quando sei tipo così cioè, non tipo non, soffochi, cioè, tipo non soffochi tipo non soffochi no vabbè filo ha vinto circa 10 premi come mi destinazione uh. sì, tramonto, so? una, ma, beh, e sì poi cioè al tramonto cosesso ma vabbè troppo fighissimo sta piscina ma a me le piscine con il bordo trasmerente che tipo sul Lake dovrebbe stare un buco no, dove metti la faccia sì numero 3 ho trovato queste immagini di qualcuno che nuota in un tunnel oscuro Ma che figata è Uber, Ma non avevo trovato nessuna informazione a riguardo Ho deciso di effettuare una ricerca Ho scoperto oh, che mio. la creazione dell'architetto Peter Zuntor Il tunnel appare Il Zuntor è questo, eh, questo tunnel è E di un, di un hotel a 5 stelle poi. Ci, vabbè le api stanno morendo Grazie lo so Che cavolo torturano le api a Le api muoiono in pure in noi in Con le pubblicità sera. E si trova ad un'altezza di 1.252 metri. Oh, tutti gli hotel più fighi si trovano a 1200 metri. Cos'è sta scuola? Cioè, cos'è sta cosa? Cos'è sta scuola? Cos'è sta scuola? Sopra il livello del mare, ci sono voluti circa due anni per completarla. E... Due anni per completarlo. Allora, qui, a, qui al mio quartiere hanno fatto un palazzo, tipo in tipo 8, di otto piani, in nove in mesi, tipo. Sia all'interno sia all'esterno. Si con un incredibile tipo di roccia. Il palazzo è pieno di stanze che assomigliano ad un labirinto e dei tunnel dove puoi notare e si trovano parzialmente sotto la Cioè, ci puoi trovare tipo dei tunnel dove tu puoi notare tipo tipo nel labirinto, c'è cioè, tipo ti immagini tipo per andare in tua stanza di tipo nuotare come a Venezia, che cioè, sono tutti canaletti. la Svizzera, nuotare qui non è molto ti interessante. ti perdi e non sei più la via. A fuochi. <ride> ti potrebbero far sentire <ride> claustrofobico, dà comunque un'esperienza piuttosto spirituale. Inoltre, puoi anche camminare sopra le montagne di duck. e in inverno hai anche l'opportunità di andare a sciare e effettuare snowboard. Se puoi pure sciare. Vogliamo una seconda. Due. La piscina Badeskif si trova sopra il fiume Spree, nella capitale tedesca di Berlino. Cioè, certo, allora io non capisco le piscine sui fiumi. Perché, cioè, non puoi, non puoi farti tipo un bagno dentro al fiume, scusate. Cioè, veramente. No. Ah, ci sono i pesci la linea mi dice ci sono i pesci ma, ma un regia ci sta in e non ci vorresti certo notare dentro un artista l'ho è molto inquinato in in ah, in in per questo è molto inquinato quindi fanno tipo questa piscina, piscina, un piscina ma un tizio, tizio, tizio che tipo sta qua cioè che non vuole tipo pagare che ne so il biglietto per entrare non può tipo scavalcare tipo nuota questo coso che cos'è scusate questo coso che cos'è cos'è? La piscina Sesso. è aperta dalle 8 di mattina fino a mezzanotte, soprattutto durante i giorni di sera. Dalle 8 di mattina fino a mezzanotte. Ma è una figata incredibile C'è un bar e un edificio con un club Ci sono oh, anche No campi vabbè, sportivi, no, vabbè una è una figata incredibile piscina, è anche Una spiaggia dove le persone si possono rilassare Persino una La spiaggia Che si trova a Grindavik in Islanda Questa in Islanda si, si trova questa piscina è Sicuramente cosa che dovresti visitare quando ti trovi in Islanda Il Blue Lagoon si trova vicino ad una roccia lavica E scaldata proviene da un reattore vicino che pompa acqua calda dal terreno e genera elettricità allo stesso momento, l cioè, allora, ragazzi, guardate che l'uomo cosa ha fatto perché hanno fatto tipo una piscina con tipo l'acqua dei geyser che prima passano in un reattore elettrico e poi per non spiegare a uno tipo dentro la piscina, che figata! L'acqua ha una temperatura di 38 C. Allora, questa a 40 gradi l'acqua, forse è un pochino calda, però poi ti ho bipi. Eh, eh sì. come io che mi faccio quando vado a fare sport dopo sport mi faccio la doccia tipo a meno tipo mi faccio l'acqua alla temperatura tipo 10 gradi quindi gelida proprio però oh, mi dà sostegno visto che il freddo soprattutto per gli sportivi eh, da una mano al, ai muscoli ti fa tipo karmare per dire l'acqua a quanto pare anche degli effetti benefici e fa bene alla pelle più allora, questa no? acqua è un'acqua termale fa, fa molto bene alla pelle Poi c'è i ristoranti tanta bella roba e... iscrivetevi al canale io Are mi chiudo diavolo su tizio non mi interessa Le... vai via vai puscia via <ride> <ride> uh, iscrivetevi al mio canale youtube anche quello di sonica gamer mi raccomando uh, anche quello di quel tizio che non mi ricordo qual è E ci vediamo in un prossimo video Mi sto strozzando 10 piscine più figli. Okay. Quale vi è piaciuta di più? Bene. Commentate sotto nei commenti E scrivetemi Vuoi dire qualcosa? Sì ci si vede alla prossima Va bene Mi raccomando Ciao ciao Ciao <ride> uh, Un secondo